Allora, non Ah! Ah! Ben ritrovati, scusate, ma eh, eh, oggi voglio farvi un tutorial di una canzone che secondo me è attualissima. Piero Pelù e i grandi Litfiba Mascherina. Ah. Sinceramente a me sta mascherina, ma quasi. Speriamo di buttarle via presto. Ok, perfetto. Di questo brano, sinceramente, non c'è tanto da dire. Ma perché? Non perché sia brutto. Probabilmente non è stato uno dei brani più belli dei ma però ha un groove che a me piace parecchio. E magari lo vedremo anche in qualche variante diversa. Vi ricordo che qui sotto trovate il PDF dello spartito completo. L'inizio della canzone eh, troviamo una batteria elettronica che vede il nostro Charleston in quarti, cassa sull'1 e sul 4, non c'è rullante. Ripete due volte questa misura, dopodiché entrerà la batteria suonata per davvero, che io è sempre quella che prediligo. Perché. Due misure che vedono Charleston sempre in quarti, cassa sull'1. Sul 2 troviamo primo ottavo di rullante, secondo di cassa. Sul 3 troviamo due ottavi di gran cassa, un quarto di gran cassa. Sul 4 misura successiva stessa cosa, ma sul 4 troviamo un colpo di rullante. Brano che viene suonato a 118 bpm, noi lo vediamo a 90. 1, 2, 3, 4. 1. Parte il nostro groove di base che è la stessa cosa, solo che sul 4 abbiamo il primo ottavo sul rullante e il secondo con la gran cassa. Allora, in effetti, da quello che si sente, sembra non variare per tutta la canzone, se non giusto qualche misura qua e là. Però il groove fisso è questo e non ci sono neanche i fill. Intanto vediamo il groove. E poi magari vi do qualche consiglietto. One, two, One, two, One, two, One, two, Proviamo sette ripetizioni di questo groove, ma appena prima c'è un groove che vede appunto sempre il nostro charleston sui quarti, Cassa sull'1, rullante sul 2, sul 3 due ottavi di gran cassa e sul 4 un colpo di rullante. La cosa che varia sul ritornello è che anziché suonare sul charleston ci spostiamo sul ride, ma attenzione viene suonato in levare. Non abbiamo più il battere come suonavamo sul charleston, ma suoniamo in levare e sulla campana. Il glue non varia, ve lo faccio sentire. Tipo. La struttura delle strofe di ritornello la vedete scritta sulla partitura dopo l'ultimo ritornello indicato sulla prima pagina troviamo due misure diverse mamma mia strano un caso raro però vabbè sulla prima suonerà solo ed esclusivamente la gran cassa e vede la stessa figura ritmica che suona appunto sulle altre misure a differenza che non viene suonato il rullante e neanche il charleston la misura successiva sempre senza charleston Vede una pausa sul primo quarto, sul due vede primo ottavo di rullante e secondo di cassa, sul 3, due ottavi di cassa, sul quattro, primo ottavo di rullante e secondo di cassa. Ve le suono insieme? One, two, three, four. one, two, three, four, one, two, three, one. Stessa figura si ripete nelle due misure successive in cui però viene inserito il charleston, sempre in quarti. Bene o male questa è la struttura del brano, appunto non ci sono grosse difficoltà. Vi suggerisco magari una variante che può rendere un po' appunto diverso il brano. Qui sotto trovate appunto la variante scritta. Proviamo la prima misura del groove base normale. Sulla seconda, anziché inserire la cassa sull'1, viene messa sulle vare sul levare dell'1. Sul 4, chiudiamo con il quarto di rullante senza la cassa sul levare. Ve la faccio ascoltare. 1, 2, 3, 4. è un po' diversa ma secondo me ci può stare e intanto magari lo rendete meno monotono anche con questo tutorial siamo arrivati alla fine non mi resta che augurarvi un buon divertimento se avete domande o commenti scrivete tranquillamente qua sotto se non lo avete fatto ancora iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove pubblicazioni ci vediamo prestissimo buon gru Ciao!